Hello everyone! Bentornati, ho un altro video per voi in italiano. Come potete vedere dal titolo, oggi parleremo di 5 cose che vorrei che gli italiani imparassero dagli americani già so che questo video scatenerà un sacco di commenti positivi negativi chissà però per me è importantissimo farlo perché questo canale voglio che sia un canale dove si possa riflettere sulle culture Bellissimo. un canale di appreciation <ride> per le culture diverse bello Vabbè, basta mi fermo qui tanto avete capito quello che voglio dire prima che diventi troppo cheasy. per questo video ho selezionato 5 cose perché penso che queste cinque cose possono davvero fare una differenza nella vita nello stile di vita la qualità della vita di tutti i giorni <ride> iniziamo la prima cosa che vorrei che gli italiani imparassero dagli americani è il rispetto dei beni pubblici ok non pensate ai quartieri malfamati di chicago e detroit dove tutti gli edifici sono pieni di scritte no l'america è un paese enorme enorme e io direi che in generale è molto pulito è molto ben tenuto le persone sono molto rispettose della Repubblica. in generale più che in italia perché è vero che in italia ci sono quelle cittadine quei paesini molto carini puliti e perfetti ma gran parte dell'italia non lo è e io non parlo solo delle scritte sui muri parlo, non so, nei posti pubblici non si può fare una cosa carina perché se si fa una cosa carina e si mettono delle sedie carine in un parco, qualcuno se le frega nel giro di due settimane spesso un esempio stupido, in Italia bisogna mettere il gettone sui carrelli del supermercato perché se non metti il gettone le persone non riportano il carrello a posto ok, in America spesso ci sono proprio le persone che lo fanno per te che riportano il carrello a posto, però anche quando non ci sono, di solito le persone il carrello lo rimettono senza dover mettere un gettone sarebbe molto bello se le persone avessero un po' più di rispetto per i beni pubblici mi fermo qui con la cosa numero uno la seconda cosa è l'essere un po' più cordiali servizi pubblici ok io sono di roma roma è famosa per il livello di stress dei suoi cittadini e questo è vero magari se vado a trento è un po diverso però in generale direi che il customer service in italia non è all'altezza del customer service in america in generale quando poi trovi il lavoratore bravo in italia è fantastico però non è una cosa scontata non è scontato entrare in un negozio e essere salutato con un bel sorriso buongiorno buonasera no cioè io a volte entro nel negozio e mi sento quasi in colpa, tipo, Dio scusi, lo so che adesso la devo far lavorare però mi servirebbe davvero un biglietto dell'autobus. E poi c'è il, agli ah, spicci, il momento del, oddio, ho gli spicci o no, se non ho gli spicci la faccia scocciata del venditore. Io capisco tutto, però è bello quando in America. Che poi magari è falsissimo, eh? Perché stanno passando la giornata più brutta della loro vita. Però non ti fanno sentire in colpa se non hai i 20 centesimi e ti devono dare un sacco di spinci. E ti salutano sempre con: Hi, how are you doing? Good, how are you? La parte del: How are you doing? Non la capisco molto, però mh, vabbè. Poi passiamo al punto numero 3. Il punto numero 3 è la tecnologia in generale, l'uso della tecnologia. Ragazzi la tecnologia è nostra amica, ci può aiutare nelle cose di tutti i giorni, l'acquistare online tanti servizi che possono essere automatici e online e non deve essere tutto di persona. Ok, stiamo migliorando, ho visto grandissimi improvement negli ultimi dieci anni, però non siamo al livello dell'America. Ancora adesso se voglio usare Paypal o non so, dei servizi online molte persone sono un po' diffidenti diffidenti tantissimo, soprattutto nei pagamenti online Ma <ride> può aiutare la vita davvero tanto Va bene, questa cosa è una cosa veloce Adesso passiamo alle due belle bombe di questo video Difficile da spiegare lo intitolerò ottimismo, in generale gli americani sono un po' più ottimisti degli italiani Questo può avere delle conseguenze positive e negative Gli italiani come popolo in generale sono un po' pessimisti Pensate all'italiano che dice devo mettere da parte questi soldi perché non si sa mai Più metto da parte meglio è perché non si sa mai, mi potrebbe succedere questo, quello, quello, quello Gli americani sono più, <ride> vabbè ma non succede niente, e poi se dovesse succedere vedremo, che in qualche modo faremo, la vita si risolve, questo non so se sia migliore o peggiore l'approccio italiano, però l'ottimismo serve quando per esempio si parla del mondo lavorativo, se uno vuole avviare un proprio business, se vuole avviare una propria attività, io ragazzi sono in partita IVA in questo momento, ma non sapete quante volte parlando con italiani mi sento dire, tu sei pazza, trova lavoro pubblico, te ne pentirai, hai quasi 30 anni, ho oh, 30 anni adesso, oh, mamma mia, ah, se invece, mamma mia ma che è questa luce, se invece parlo in America è più tipo yeah, sicuramente ce la farai, hanno un po' più di ottimismo generale anche quando si parla di business e attività, e lo so che state pensando, è eh, facile parlare quando hai una delle economie migliori del mondo, come è in questo momento l'America, un po' più difficile parlare quando hai invece la situazione che abbiamo in Italia è vero, la differenza c'è però secondo me l'attitudine che tantissimi italiani hanno e non parlo solo di altre persone cioè anche nella mia famiglia è, è proprio nel nostro sangue questa attitudine del... <ride> È difficile, non ce la faremo. Secondo me ci, ci tronca proprio le gambe prima ancora di partire. Cioè, abbiamo un sogno, spesso neanche ci proviamo perché tanto, è eh, tanto. E che cavolo? No, però ce la possiamo fare nonostante l'economia di questo periodo e nonostante le tante difficoltà che possiamo incontrare. L'ultimo punto è legato a questo. L'ultimo punto è la fame di successo Anche qui una lama a doppio taglio Gli americani sono molto driven Se mi metto in testa questa cosa ce la farò sicuramente E una volta raggiunto questo voglio questo e poi voglio quello e poi voglio quello Questa cosa non è che mi piaccia tantissimo Però non mi piace neanche l'attitudine italiana Che spesso è... Vabbè, ho il minimo indispensabile Va bene così, mi accontento L'arte del sapersi accontentare in realtà è un'arte, però non sono tanto così, io sono più tipo, ah, questo è il mio obiettivo, ok, adesso qual è il prossimo? È difficile per me dire, vabbè, io ho il minimo indispensabile, sto a posto. Secondo me una via di mezzo sarebbe ideale sì sì cerchiamo sempre di fare meglio cerchiamo sempre di fare il più possibile però guardiamoci anche quello che abbiamo secondo me farebbe risalire l'economia il mondo l'umore questo ovviamente e soprattutto questi ultimi due punti sono anche molto legati alla mia personalità quindi sono curiosa di vedere che cosa ne pensate voi e spero che questo video sia stato interessante non vi dimenticate di iscrivervi grazie mille di aver guardato non siate troppo cattivi con i commenti né con me né con gli americani né con gli italiani perché mi arrabbio Ciao